Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video, oggi andiamo a parlare della Rockrider 900 e la migliore bicicletta sport trail della gamma Rockrider Dopo la Rockrider 500 che abbiamo provato l'altra volta, adesso siamo andati a provare la Rockrider 900 ST900E. Rispetto al modello minore qui iniziamo a vedere qualche particolare tecnico in più. La cura dei particolari è più alta e soprattutto i componenti che sono stati montati sono migliori rispetto alla sorella minore. La possiamo trovare in due colorazioni, la colorazione da uomo, che è questa, che tende ad essere su un grigio scuro, e la colorazione da donna, con dei particolari apposta proprio per le donne. Che la caratterizza moltissimo è il motore che ha a disposizione, ovvero il brose con una coppia di 70 Nm. Il motore in questo caso lo troviamo centralmente e questa cosa lo avvantaggia moltissimo perché rispetto al motore posteriore ha una spinta che è diversa e allo stesso tempo anche più intelligente perché segue di più la pedalata che noi facciamo. Questo ci può anche avvantaggiare poi per il consumo della batteria perché un motore di questo genere che ci aiuta quando lo richiediamo noi con la pedalata ci può portare a risparmiare più rispetto al motore posteriore che come abbiamo visto la volta scorsa tende a dar tutta la sua potenza subito troviamo di serie una forcella rock shock da 120 mm ad aria. Questa contribuisce nel comfort totale di questa bici proprio per i 120 mm che soprattutto nelle parti dove avere un ammortizzatore con una buona escursione può aiutarci l'ho trovata molto comoda, soprattutto nei piccoli sentierini che ho percorso con questa bicicletta. Il cambio che è stato montato su questa bicicletta è un Shimano Deore. A 10 rapporti con una scaletta posteriore 11:42 ovviamente al monocorona anteriore e troviamo una corona da 34 denti anche lei SRAM NX. I freni che sono stati scelti sono i Tektro. Un modello idraulico da 180 sia all'anteriore che al posteriore. Il telaio ovviamente in alluminio 60-61, la cosa interessante da dire è che il telaio è garantito a vita. Questo per farci capire l'affidabilità di questo prodotto. Le ruote che sono state montate sono delle Duroc, la cosa interessante da dire è che hanno un canale da 40 mm e i pneumatici che sono stati montati, gli Antixon Type Ancolos, hanno una larghezza di 2,8 quindi questo ci dà un battistrada veramente molto largo, allo stesso tempo molto confortevole su questo tipo di bicicletta ci conviene giocare un po' con la pressione degli pneumatici se troviamo il nostro setup giusto ci potrà dare tanto più comfort rispetto ad un setup di gonfiaggio molto sbagliato perché se rischiamo di pompare troppo le nostre gomme soprattutto dove c'è qualche buco in più sentiamo tutta la versità del terreno e avendo un copertone proprio così largo possiamo permetterci di sgonfiarlo un po di più per oltrepassare tutti questi ostacoli ed essere più comodi nella pedalata perché l'anima di questa bicicletta è proprio questa, come quella di tutte le sport rail, quindi non si va a ricercare la performance, ma più la comodità. E un consiglio che mi siete di darvi su questo tipo di bicicletta è trovate il vostro gonfiaggio giusto per questi tipi di pneumatici, poi quando l'avete trovato darà sicuramente i suoi risultati. Questa bici la possiamo trovare con dei perni passanti, sia anteriormente che posteriormente. Ha una batteria composta da cellule Samsung, da 500 fattora la batteria come tutti gli altri modelli di rock rider elettrici hanno questa particolarità di poter sganciare la batteria molto facilmente in dotazione viene data una chiave per aprire o chiudere la batteria basterà aprire questa levetta per poi estrarla molto facilmente potrebbe essere comoda se non possiamo spostare la nostra bicicletta al garage ma allo stesso tempo non possiamo caricare la bicicletta al garage perché ci mancano spine o via dicendo, quindi la togliamo ce la portiamo in casa e la possiamo caricare molto tranquillamente così. Il motore che come accennato prima è il Brose T dà in dotazione un computerino molto intuitivo, all'interno possiamo vedere tutti i suoi menu. La cosa che mi è piaciuta moltissimo di questo computerino che possiamo vedere i watt che stiamo esprimendo mentre pedaliamo perché se ci stiamo allenando abbiamo questo dato in più che se volessimo riportarlo su una bicicletta muscolare un sensore di potenza ci costerebbe quasi quanto questa bicicletta qua quindi veramente molto carino da avere all'interno e oltre a questi ovviamente abbiamo le funzioni di chilometraggio quindi chilometri che abbiamo fatto chilometri che mancano di autonomia ovviamente l'autonomia della bicicletta la velocità allora e tutte le modalità d'assistenza abbiamo a disposizione quattro modalità di assistenza la modalità zero che non non ci dà aiuto la modalità 1 che ci dà un 40% in più di potenza rispetto a quello che stiamo pedalando, la modalità 2 invece ci darà un 80% in più rispetto alla nostra pedalata la 3 è un 160 e la modalità 4 ci aiuta di un 320% in più rispetto alla nostra pedalata quindi devo dire veramente un bel aiuto e proprio questo si è fatto sentire perché l'ho provata in qualche single track in salita e l'assistenza messa in modalità 4 proprio in questi pezzi molto tecnici in salita me la faceva guidare molto bene ma non essendo molto abituato ai motori elettrici cercava proprio di spararmi su quindi la potenza si è sentita tutta. Sono riuscito a provarlo in praticamente tutti i tipi di terreno, dai sentieri quelli più accidentati, dalla strada, dalle piste ciclabili, che ha anche un po' il suo DNA secondo me. Devo dire che anche lei è una bici molto confortevole, anche lei potrebbe essere convertita per una bicicletta da trekking, proprio perché si può dotare anche di un portapacchi, perché ha i due forellini nel telaio. Quindi se avete in mente un utilizzo di questo genere potrebbe anche lei essere molto considerata allo stesso tempo è una bici molto sportiva ovviamente se la volete guardare un attimo meglio nel sito Decathlon qui sotto trovate il link in descrizione mi sono divertito moltissimo nei sentieri in salita, gli stessi sentieri che quando utilizzo una bicicletta muscolare faccio molta fatica a fare, con questa il feeling è stato proprio diverso. Si guida allo stesso tempo molto bene e il suo essere comoda si fa sentire. Difatti ha tutte le caratteristiche per essere una bicicletta da sport rail. Il motore brose è silenziato quindi non ci accorgiamo neanche di avere una bicicletta elettrica. Nei tratti fuori strada, nelle pendenze quelle più cattive, dove facciamo anche fatica ad andare a piedi, questa bicicletta non mi ha quasi neanche fatto sentire la pendenza che stavo affrontando questo è stato anche un punto carente dell'ST500 dove la pendenza iniziava ad essere molto cattiva il motore posteriore iniziava a far fatica ad andare su in questo caso con l'ST900 non ho avuto alcun problema mi sono divertito moltissimo a smanettare con il computerino per vedere bene le, tutte le sue funzioni e a guardare i watt che stavo producendo mentre pedalavo ovviamente anche lei essendo una bicicletta elettrica ha la modalità walk che ci può essere utile quando ci troviamo a piedati nei sentieri in salita e la dobbiamo trasportare a piedi perché comunque trasportare una bicicletta elettrica ha il suo peso e la modalità walk ci può aiutare in questo è una bicicletta che si guida molto bene e si guida anche volentieri con lei riusciamo ad andare in praticamente tutti i tipi di terreno ma non è una bicicletta molto estrema come quelle da cross country quindi per andare a fare degli sforzi